il bisogno di fermarti per fare il punto su chi sei da dove vieni e dove vuoi andare se la tua risposta è sì allora ho qualcosa da dirti tutto parte dalla tua mente e dalle tue emozioni puoi andare lontano verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi solo tanto quanto sei disponibile a guardarti dentro e lavorare all'interno di te ho imparato sulla mia pelle che a volte nella vita sono stata io stessa a sbarrarmi la strada e autosabotarmi e il peggio era che non me ne rendevo nemmeno conto sono Eleonora pizzuti business coach e trainer in intelligenza emotiva e ho messo insieme per te la mia esperienza di circa 20 anni di vita aziendale con le mie competenze di business coaching eh, in questo video corso dal titolo stop Pose action, riconnettiti con il tuo presente e riformula il tuo futuro. Sì, perché in questo videocorso semplice ma potente al tempo stesso ti accompagno a rimodellare proprio i due aspetti fondamentali di te che ti servono per fermarti, riconnetterti e ripartire. Prima di tutto il tuo mindset. Lavorerai su contenuti ed esercitazioni che avranno un effetto trasformazionale con l'obiettivo di capire che tipo di mindset hai costruito nel tempo, ricalibrarlo e potenziarlo per allinearlo ai tuoi obiettivi a breve, medio e lungo periodo, evitando il burnout e anzi guadagnandone in resilienza, autostima e sicurezza. Poi lavorerai sulla tua autoconsapevolezza emotiva, step imprescindibile se vuoi imparare a riconoscere le tue emozioni e quelle degli altri, nonché i tuoi piloti automatici, per avere così più informazioni che ti aiuteranno a prendere decisioni migliori, che ti faranno sentire meglio e portare ad un livello superiore la qualità delle tue relazioni personali e professionali. Questo videocorso fa per te se Intuisci che se hai gli strumenti giusti per allenare il tuo mindset, puoi fare quel piccolo ma potente salto in avanti che ti serve proprio in questo momento. Vuoi capire quali sono le mental ed emotional skills necessarie per visualizzare performance di più alto livello, ma che seguono comunque i tuoi ritmi. Ti serve più focus, meno impulsività, più sicurezza, autostima e resilienza sai che il tuo benessere dipende dalla giusta forza mentale e dal tuo equilibrio emotivo ti stai chiedendo cosa otterrai da questo video corso beh ti posso dire che sarà come se le tue connessioni si riattivassero otterrai più carezza mentale forza emotiva focalizzata sul raggiungimento di obiettivi ad alto potenziale i cosiddetti high potential goals comprenderai qual è il mindset fondamentale e necessario per raggiungere e mantenere alti livelli di performance avrai migliorato il tuo focus, la fiducia in te, la tua consapevolezza emotiva e la tua resilienza e creerai anche la tua goal map personalizzata per vedere dove vuoi essere nel tuo futuro rispetto ad efficacia personale, benessere, relazioni e qualità di vita. Cosa sperimenterai con me durante questo videocorso? Allora, avrai accesso a ben tre moduli per un totale di oltre tre ore di contenuti formativi innovativi dove ti accompagnerò la scoperta di tutto ciò che ho imparato in quasi vent'anni di esperienza diretta sulla differenza che fa avere insieme un mindset ad alto potenziale ed un'intelligenza emotiva allenata l'approccio eh, sarà molto molto pratico condividerò con te solo gli strumenti ed esercizi che hanno rappresentato per me una vera svolta nel lavoro sul mio mindset e sulla gestione delle mie emozioni e apprenderai in modalità coaching quindi andrò in profondità ponendoti molte domande e quindi sarai sempre in modalità creazione attiva ogni risposta che darai sbloccherà in te una connessione. Quanto ne vuoi sbloccare? Beh, dipenderà soltanto da te. Se vuoi saperne di più sui contenuti specifici di ogni modulo di un'ora circa, ti rimando alla scheda del corso che ti trova nella pagina in cui hai avviato il video che ora stai guardando. Non vedo l'ora di averti a bordo e ti saluto con le parole della ginnasta olimpica Mary Lou Retton. Ognuno di noi nel cuore ha un fuoco per qualcosa, il nostro obiettivo nella vita è trovarlo e tenerlo acceso. E ricorda, stop, pause, action. Grazie e a presto!